ragazzi, proviamo a fare questo secondo tentativo. Attendiamo Carla, che è, è, come dicevo prima, una ragazza del nostro liceo che è, è uscita l'anno scorso, si è diplomata l'anno scorso, ma che continua ad aiutarci nella, eh, nella gestione del giornale, diciamo. Eccola qui, vediamo se questa volta incrociamo le dita, incrociateli anche voi. La attendiamo. Instagram molto ci dà non, la... non, non ce la faremo. Non ce la faremo, vabbè facciamo così, dai. Va bene, allora vai tu parla, cioè presentati, chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita. Allora, vabbè diciamo che già la prima introduzione me l'hai fatta, no? Mm. E quindi appunto io sono un ex... Vabbè, del giornale mi sento ancora parte, sinceramente. <ride> non vi ho mai abbandonati del tutto hai fatto bene <ride> sì, è comunque una parte importante ehm... mentre per quanto riguarda la scuola ormai è finita per me questo percorso e ne ho intrapreso uno nuovo che mm -hmm. ora faccio lettere paradossalmente molti mi dicono come mai lettere del riso scientifico Ma e quello che ne parleremo nel dettaglio Comunque mm -hmm. quello che c'è comunque buona. di non anticipo niente? No, no, tu vai, vai, tranquilli. Okay. No, quello comunque cerco di far capire sempre è in qualche modo che um, anche con quel liceo in generale, che sia classico o scientifico, dà in qualche modo una preparazione eh, tale da permetterci di affrontare qualsiasi cosa. Liceo del Giorgio Grande, Carla, grazie. <ride> e quindi ci permette di affrontare qualsiasi cosa. Io vedo tanta gente, ad esempio, che sceglie anche di fare lingue, fanno psicologia, cose mm. che essi Comunque il liceo scientifico? No, il liceo scientifico ti dà la possibilità di fare tutto, quindi è una cosa molto importante che ho trovato davvero utile, perché comunque a 20, 14 anni tu non sai cosa vuoi fare, non esattamente dopo, quindi credo che mi abbia dato delle basi generali per poter sì. fare qualsiasi tipo di scelta in futuro. Sì, ma è una cosa che sto riscontrando anche io comunque ora, diciamo, a, al quinto anno poi te ne rendi conto ancora di più, che hai un'infinità di scelte alla fine dopo. E, ed è una cosa molto bella, a mio parere, insomma, avere la pluralità no, delle, delle, delle scelte che si possono fare. Esatto. A te continua a caricare il video perché a me c'è solo nero. No, cioè sta caricando. Ok, vabbè. Per chi è entrato ora, scusateci per questo piccolo inconveniente, è successo anche l'altra volta con Gabriele e Maria Andrea, purtroppo è un bug di Instagram, ma noi non ci fermiamo, insomma, quindi stiamo continuando la nostra diretta anche così, nell'attesa che si sblocchi. Ecco. Allora. Quindi, Carla, vai, mm. continua. Mm. Allora, dicevo che... Eh, appunto mi ha dato la possibilità di fare qualsiasi scelta e anzi direi che tornassi indietro Vabbè, senza dubbio risceglierei lettere ma senza dubbio risceglierei de Giorgi perché comunque mi ha permesso nello stesso tempo di elaborare un giusto metodo di studio per eh, poter appunto affrontare l'università sono ancora all'inizio non posso dire nel migliore dei modi però comunque il primo approccio è stato tranquillo non è stato traumatico Parliamo un po' di questo. Allora, è, è una scelta particolare. Vabbè, io sono di parte, a me piace tantissimo, e probabilmente quello che farò anch'io. Quindi, insomma, siamo felici per questo. E, molto. Sì. E, insomma, Vai, spiegaci un po' com'è il mondo universitario. Guarda, in realtà io lo pensavo molto diverso. Allora, dal punto di vista dello studio, mi piace il fatto che. Lo credo, credo che sia un po' meglio organizzato rispetto alla scuola eh, perché comunque tu non studi nello stesso pomeriggio chimica, fisica, matematica, italiana o storia ma studi una sola materia quindi questo crea anche meno confusione no? giusto sì. certo, sicuramente la mole di studio è più ampia però tu stai studiando solo letteratura italiana solo latino, solo storia per un periodo quindi comunque nella tua testa c'è tutto un filologico quindi questo è un punto a favore che ho trovato della scuola e del, dell'università, scusami. Mm. Però ci sono sicuramente anche dei punti a sfavore. Eh, ad esempio, mi manca comunque il rapporto con, con gli altri. Sicuramente sì, non c'è più, più il concetto di classe. Se a scuola comunque eravamo 29 persone che facevano un percorso comune, ora non è più la stessa cosa, perché c'è per esempio colleghi esatto, però comunque tu farai amicizia ti puoi creare il tuo gruppo di 4-5 persone ma ne puoi conoscere anche 10 ma non sarà mai un vero e proprio gruppo come quello classe e nello stesso tempo non fai un percorso comune tutti insieme, cioè io decido di fare l'esame il 30 maggio, c'è chi quell'esame l'ha già dato, chi lo darà a luglio, quindi c'è chi sta più avanti o più indietro, quindi non ci sarà mai quel rapporto di poter studiare davvero insieme, o di fare qualcosa davvero tutti insieme, quindi si è in un certo senso anche interrotto il rapporto di continuità che c'era, cioè questa cosa del far gruppo. Però se vogliamo c'è molta più indipendenza, insomma, che l'individuale, sì. individuale forse viene valorizzato un po' di più. Questo sì, poi un'altra cosa che mi piace tanto, che, che ho notato, è che comunque mh, io sono molto meno agitata per un esame universitario che per un'interrogazione a scuola. Wow. Perché quando tu ti vai a sedere davanti a un professore, lui sa come ti chiami a, a scuola superiore, no? Le sì. A scuola superiore lui sa anche come ti chiami, sa chi sei, sa che tu la scorsa volta hai avuto quel voto. E invece, no, all'università tu ti siedi e loro il tuo nome glielo devi dire tu e dopo due minuti se lo saranno anche dimenticato perché tu non, tu sei semplicemente una matricola e, e ti giudicano per quello che in quel momento stai dicendo o facendo. Quindi, non lo so, questa cosa sì. mi piace tanto. Diciamo, è una cosa che ha lati positivi e lati negativi, come dicevamo prima, nel senso, è da ma anche parte... il rapporto umano sicuramente sì, esattamente. Però, è comunque... Però ti metto tranquillità, metto tranquillità a sì. me che sto facendo l'esame perché so che se sono le cose bene sono le so fatti miei, vieni giudicato mm. obiettivamente. Diciamo, esatto. E del percorso specifico di lettere, ora perdonate il fatto che io sia un po' di parte. Cos'è che vabbè, a parte cosa ti ha spinto, insomma, a fare lettere? Allora, devo essere sincera. Innanzitutto, vabbè, ammiravo il grande lavoro che i professori fanno a scuola, mm. e in particolare la mia professoressa di italiano mm. è stata per me la mia fonte di ispirazione in qualche modo, perché mi piaceva tanto lei sia dal punto di vista come persona il modo che lei aveva di porsi nei confronti dei ragazzi perché a me piacciono le persone che fanno il loro lavoro senza troppe senza troppi giri senza aver lo sai anche tu come lei quindi senza um, troppi giri cioè quello è il loro lavoro e loro cercano di svolgerlo nel migliore dei modi nel modo più corretto possibile quindi l'ho sempre ammirata tanto e da questa ammirazione che ho avuto nei confronti di questa professoressa poi ne è derivato anche il fatto che mi sono sempre di più avvicinata anche alla tua materia, perché poi fondamentalmente per noi ragazzi è questo, cioè se a te non piace a pelle quella persona viene automaticamente anche un rigetto nei confronti della sua materia. Invece no. eh, per me l'italiano è stato l'opposto, perché comunque mh, mi, cioè, vedevo talmente tanta dedizione da parte di questa professoressa che dicevo mh, mi, mi sentivo in colpa a non studiare la sua materia. Eh, <ride> bene, cioè, cioè lei si impegna perché non mi devo impegnare anch'io. E, e quindi sì, perché comunque vedevo che faceva il suo lavoro con, con amore, quindi mi sono iniziata ad interessare prima di tutto alle sue materie. Quindi, è nato, diciamo, soprattutto un amore per le materie umanistiche. E da qui è derivato il fatto che ho deciso che di quelle materie umanistiche io ne volevo fare il lavoro della mia vita, e quindi la decisione di intraprendere il percorso di lettera. Che insomma, per me sono parole bellissime quelle che stai dicendo. Io forse sono la, la conduttrice più sbagliata in questa diretta, <ride> sono proprio più, più di parte di me, non, non c'è nessuno. Vabbè, e, in ogni caso. Quindi il percorso di lettere abbiamo capito che è per questo. Ora, del De Giorgi in sé, come eh, scuola, come quello che hai fatto anche al di là del, dell'ora curriculare, insomma, i no? progetti, eh, i pomeriggi passati a scuola, insomma, no. che cosa ti è rimasto? Allora, sicuramente una delle cose che mi è piaciuta di più, oltre alle cose, mo, perché se non lo sottolineo il professore Rollo, si arrabbia, e le ore di religione. Diciamo al professore sì, Rollo so. che ho detto che mi sono rimaste le ore di religione. Però e... questa live, quindi stai tranquilla. E soprattutto volevo dire che, oltre alla mia professoressa italiana, per me il fonte di ispirazione è stato il professore Rollo, perché se sì, non lo diciamo eh, si arrabbia. Se esco, sì, eh, mi raccomando. <ride> Eh, no, comunque un'altra esperienza che mi è piaciuta tanto, che mi sa che quest'anno non si è riproposta, è stato il teatro ah, sì, no quest'anno mm. no, perché si fa nel pentamestre, poi solitamente forse e... no, io nel trimestre in realtà eh. però no, quest'anno non sento il periodo del teatro come? settembre e ottobre ah, ok no, non penso di averlo sentito, Oddio, io in quel periodo non ero a scuola, però non credo comunque comunque è stata un'esperienza che ho fatto per due anni consecutivi il mio quarto e quinto superiore è stata una bella esperienza perché anche là si è formato appunto la cosa che dicevo prima il gruppo no che è una cosa bellissima eh, ho trovato degli amici delle amicizie che continuano comunque a portarmi avanti e oltre a questo ehm, oltre al fatto appunto di aver fatto delle amicizie c'è stata anche una mia crescita personale perché mi ha aiutato il fai quest'anno ci ha bidonato, dice eh, Ivan. Purtroppo, ecco. lui la risposta. Esatto. Quindi diciamo che è stata anche una crescita mia personale perché um, uh, diciamo se prima c'era un po' di timore anche nell'esprimersi di fronte... Ma chi è che sta dicendo buone... eh, No, mh, ignora. <ride> Eh, quindi se prima eh, c'era diciamo, un po' di paura, no? credo, a chiunque a 17-18 anni, a quella non paura, ma più che altro quella vergogna di parlare di fronte ad altre persone, eh, ho imparato a recitare, addirittura non solo parlare, ma recitare, eh, quindi comunque avere in testa tutto un copione da fare, delle cose da fare, dei movimenti. Tutte delle cose di fronte anche ad un pubblico magari di 40-50 persone, che non è per niente indifferente per un ragazzo che non è quello che fa nella vita. Quindi, diciamo, mi è aiutata tanto sia a livello di divertimento, perché comunque ci siamo divertiti un sacco, però anche a livello personale. Ecco, per chi non la conosce, la vuoi descrivere un po', insomma, l'iniziativa, più o meno così insomma i capi? Sì, probabilmente per le giornate del fai di autunno eh, si organizzava questa si organizzano degli spettacoli teatrali e io in Porto superiore quindi due anni fa abbiamo fatto siamo stati a Cerrate che poi è una cosa bellissima tra l'altro il fatto che ho visto le foto di Cerrate come ora noi abbiamo lavorato mentre a Cerrate c'erano ancora i cantieri quindi vedere che adesso c'è stato tutto il lavoro di ristrutturazione e dire io ho contribuito a fare questo no? quindi, è quindi è bello vedere che comunque quello che per noi è stato alla fine anche divertimento poi in realtà è servito a qualcosa. Eh, praticamente facevamo questi spettacoli e il, in quarto anno, uh, quindi due anni fa, si trattava, l'argomento era il sacro mm -hmm. e ognuno doveva dire ciò che per lui... Cioè, pr praticamente si svolgeva in um, parlare di se stessi, quindi è stato un lavoro molto sulla persona. Ciò che per ognuno di noi è sacro. Eh, lo spettacolo principalmente ruotava intorno al sacro e si chiudeva poi nel... Um, in un ballo finale che rappresentava diciamo, il sacro per eccellenza, l'amore, però comunque mostrava anche le varie sfaccettature del sacro. Mentre l'anno scorso abbiamo, fatto, abbiamo interpretato nel Castello Carlo V, nei sotterranei del Carlo V, un'opera di Shakespeare. E... Ed è stato molto bello perché ognuno poteva scegliere la parte che preferiva. Quindi quindi è una cosa che capita solitamente no, in teatro ah, insomma. ognuno poteva scegliere diciamo, il personaggio che secondo lui più lo rappresentava e non c'era la cosa del eh, quello lo fa già quella persona, quello lo fa quell'altra persona mm. perché in realtà potevo per esempio io la mia parte era eh, rappresentata anche da altre persone semplicemente ognuno si prendeva un pezzo diverso quello che è. ognuno credeva magari più vicino alla propria personalità o magari il personaggio da cui si sentiva più colpito e... È cioè, non non l'avevo mai sentita personalmente. E... Sì, è bello perché ti posso... permette di esprimerti, no? In qualche modo, esatto. cioè, perché comunque sarebbe stato più difficile eh, fare un personaggio che tu non senti tuo. Invece, in questo modo, ci cioè, <ride> è stata data la possibilità. Sì. <ride> Scusate, ma mio padre, sto facendo una diretta. <ride> ok Scusate. e dicevo quindi sì è bello perché comunque è anche più facile insomma, entrare nel personaggio e riuscire ad interpretarlo sì. io interpretavo il, era la, King Lear abbiamo interpretato e io ho scelto una parte proprio di Lear uh, del re nel momento in cui consola la figlia quindi mi sono messa in coppia con una mia amica che mh, lei faceva appunto la figlia mh, e, ed eravamo nel momento della prigionia quindi abbiamo scelto anche un angolo che rappresentava un po' una prigione. Mm. E quindi io la consolavo. Uh, e niente, questo, è stato bello. Insomma, esperienze formative. Yeah, sì, e, no, no. e anche insomma, che, che ti hanno lasciato qualcosa. Allora, Carla, noi siamo quasi in fine, più o meno. Cioè, ancora abbiamo cinque minuti. Io vorrei approfittare uh, per leggere un po' l'oroscopo. Vai. perché oggi è lunedì insomma e l'oroscopo del lunedì di De Cosimo è sacro come diceva ah, no, e oggi cadi a pennello perché l'oroscopo si intitola sotto il segno dei grandi e, e quindi insomma per ogni segno c'è un personaggio che è stato un grande che viene, che viene consigliato ora il tuo segno qual è vai dimmi così partiamo a tuo gemelli faccio il compleanno tra pochi giorni ah tra ah. <ride> pochi giorni ti daremo gli auguri Grazie. Allora, Gemelli, guarda, ma è perfetto, è perfetto. Le cose uno non si sbaglia mai. Allora, te lo leggo. Ancora non riuscite a capire quale sia la retta via. Ora aspetta, eh, però, cioè, ho letto il personaggio, quello è perfetto. Non, insomma, va bene. Ancora non riuscite a capire quale sia la retta via, e così andate sempre alla ricerca di una guida che vi diriga dalla parte giusta. Ma alla fine capirete che solo voi conoscete i vostri polli. Però attenti, basta una mossa sbagliata e non saprete più distinguere i sogni dalla realtà. Il personaggio è Dante Alighieri, che è ah. <ride> perfetto, <ride> perfetto. <ride> <ride> <ride> un po' ti ritrovi che dici. Beh sì, perché comunque capita a tutti no? di avere un periodo di smarrimento nella propria vita, però poi ci si ritrova sempre. Giusto, giusto, giusto. giusto. Bene, allora, se volete, io volevo leggere il tuo, ne leggiamo giusto un altro, però se volete eh, leggere tutto l'oroscopo integralmente potete andare su lecosimo.it. Peraltro mi ricordano che da domani potrete vedere anche questa diretta su YouTube. Eh, quindi, niente, nel caso in cui voi eh, voleste rivederla, insomma, mh, questa, questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Carla. Allora, io direi di leggere Opoxoro, che è il, il nuovo segno di Le Cosimo che ci dà una ventata di, di aria fresca nel momento in cui il nostro segno non ci piace. E questa volta dice, siete destinati a grandi cose, non siate timidi. Il, il coraggio scusate, vi è sempre distinti dalla massa ed è proprio questo coraggio che vi guiderà nelle imprese titaniche che affronterete in questa settimana. Le stelle hanno preparato i popcorn, personaggio voi stessi. Quindi, insomma, se non vi piace il vostro segno, Opoxor è quello che fa per tutti, ecco, ve l'ha detto anche lui. Quindi, io eh, direi che siamo in fine. Eh, vorrei ringraziare Carla, anche se abbiamo avuto questo piccolo, insomma, problema, incidente di percorso con, eh, con Instagram, però la chiacchierata è stata, ehm, direi, eh, appagante, cioè, nel senso mi è piaciuta, eh, su argomenti peraltro che mi piacciono, quindi... Eh, mi Vabbè, in qualche modo queste esperienze, diciamo, gli ex studenti dovranno servire a qualcuno, no? Esattamente, sì, sì, sì. Ma avremo modo di risentirci anche per, per, per altre cose, altri progetti. Carla è sempre nella redazione e eh, quindi ci continua ad aiutare anche da lontano. E quindi niente, io ti ringrazio per essere stata qui con noi e, e auguro a tutti una buona serata ciao